La riforma di questo regolamento è una delle riforme essenziali del diritto d'asilo in Europa e fa parte di un pacchetto, per così dire, insieme alla riforma della cosiddetta direttiva procedure, che diventa regolamento, della direttiva accoglienza, che rimane direttiva, e della direttiva qualifiche, che anche diventa regolamento. Il Parlamento e il Consiglio appunto, devono, su proposta della Commissione, per appunto, cambiare tutte le normative sulla, sulla, sul diritto d'asilo nell'Unione Europea. Il, il Regolamento Dublino si interseca con, con le altre tre direttive e diventa in qualche modo no, il, punto di, il punto di snoto perché a seconda che si modifichino i criteri del Regolamento è chiaro che abbiamo degli intrecci profondi sulle altre norme che sono tra loro appunto fortemente intrecciate. Cos'è avvenuto? È avvenuto che la Commissione europea ha presentato una proposta di riforma per l'appunto che è una proposta Uh, che, che abbiamo subito valutato come dire, molto debole, veramente molto debole e, uh, e in, del tutto inefficace a cambiare realmente quello che non funziona nel sistema d'asilo dell'Unione Europea. E ciò che non funziona sta proprio principalmente nel regolamento Dublino, e, eh, ovvero sia in due grandi questioni. Primo, eh, continuare a eh, mantenere il principio del radicamento della competenza nel primo paese di ingresso del cittadino straniero se l'ingresso ovviamente è avvenuto in maniera irregolare o, dovremmo dire con maggior precisione, non precedentemente autorizzato, perché in realtà nessun richiedente asilo è irregolare. La seconda grande questione è se eh, i legami significativi di un, di un cittadino straniero, di carattere legami parentali o altri tipi di legami con un paese dell'Unione hanno un qualche rilievo o meno no? nella definizione della, uh, della competenza. Beh, su quest'ultimo aspetto la Commissione non ha proposto assolutamente nulla, cioè ha continuato anzi molto caparbiamente a dire, ad affermare che il, era, è negativo sostenere un, eh, che ci possano essere influenze nella procedura legate all'esistenza di legami significativi del richiedente, poiché a domanda di asilo la persona fugge e non ha, non ha diciamo, un diritto di scelta per così dire all'interno dell'Unione. Mentre sul primo criterio, cioè quello della competenza del paese d'ingresso, la Commissione ha presentato una proposta di debole riforma, che sostanzialmente introduceva il principio della, della obbligatorietà della distribuzione in tutti i paesi dell'Unione, secondo i, i parametri della popolazione e del reddito, però solo dopo che il, eh, il primo paese, cioè manteneva il principio del primo paese, ma quando questo primo paese avesse superato una soglia di crisi insomma, che, eh, che andava al di sopra del 150% delle domande che gli sarebbero state teoricamente assegnate sulla base di un principio astratto di distribuzione, solo in questo caso partiva la, appunto, la redistribuzione. Il nostro punto di vista è stato eh, quello di contestare molto, molto radicalmente sia il primo assunto che, la, che il secondo. Ed è stato un lavoro che è stato avviato dalle associazioni italiane, quindi in realtà quando è stato, sono stati dei documenti che sono stati inviati dal tavolo asilo, che è un po' l'aggruppamento che in Italia coordina le iniziative, le, le associazioni che si occupano di, di diritto d'asilo, quindi c'erano un po' tutte le associazioni italiane che hanno scritto a tutti i parlamentari eh, dicendo che appunto, questi, questa riforma era una non riforma sostanzialmente. Eh, certo poi sono state anche molte altre realtà europee che hanno scritto ma devo dire che c'è stato un forte protagonismo in realtà in questo caso delle associazioni italiane. un protagonismo però che stava un po' finendo nel nulla per così dire almeno questa è la mia sensazione eh, se non avessimo deciso che a un certo punto e qui è stata una scelta mh, mia personale e del professor Di Filippo dell'Università di Pisa eh, certamente anche spinti da altri insomma è in relazione con la parlamentare italiana Elislein che era stata sicuramente appunto la persona decisiva in questa, in questa scelta, di provare non solo a mandare delle raccomandazioni, ma provare a mandare una, una proposta di nuovo articolato. Hm? facendo vedere come un nuovo articolato per... nuovi paradigmi fossero possibili sul piano punto, giuridico, in particolar modo sul secondo aspetto che la Commissione rifiutava nettamente, e cioè sul fatto che l'esistenza di legami in realtà entrava, in, poteva, entrare, poteva avere un, un valore eh, all'interno di una procedura formalizzata, quindi, e non era solo un'idea filosofica o quasi poetica, come qualcuno no, sosteneva. Insomma, abbiamo visto che quando eh, abbiamo mandato delle proposte no? eh, che, che avevano un, un punto, il valore di una, di una proposta, di un articolato tecnico-giuridico, tecnico ci siamo accorti che effettivamente eh, i parlamentari della Commissione hanno cominciato a ragionare su questa possibilità al di là di quello che erano stati come dire anche dei, dei steccati iniziali abbastanza rigi, rigidi tra l'altro riconducibili quasi sempre a una, a una mh, come dire a un'appartenenza di gruppo sostanzialmente in buona, in buona parte ma anche al fatto di non, riusci, di non riuscire a vedere mh, per così dire eh, oltre la a, eh, quello che sostanzialmente potevano essere, ripeto, dibattiti già in qualche modo consolidati. Quindi, tutta questa lunga premessa l'ho fatta per dire che cosa? Per dire che quello che abbiamo notato è che, ehm, che il Parlamento alla fine e eh, i parlamentari si sono rivelati, come dire, tutto sommato una statura viva. Eh? che interagisce con l'esterno, magari non sempre non, e non con la fluidità che, che dovrebbe avere però che messi di fronte a delle alternative politico-culturali anche eh, hanno, hanno, hanno ascoltato, tanto che a un certo punto c'è stata un'accelerazione di questo dibattito e si è andati verso la direzione della proposta che per l'appunto avevamo suggerito forse addirittura al di là delle nostre aspettative. Queste nostre proposte sì, sono state declinate nel, nella commissione dalla parlamentare Elislein, che aveva la relatrice ombra no? per, per l'opposizione de, del regolamento, che è riuscita appunto a convincere te, no? sostanzialmente gli altri parlamentari, sia gli italiani che non, ovviamente, e anche la relatrice del provvedimento la liberale Cecil Wigstrom, che, diciamo, che aveva già presentato delle proposte di riforma ovviamente sul testo della commissione no? nella direzione che avevamo indicato ma non si era spinta molto molto oltre, insomma si è innescato un meccanismo di dialogo appunto, con, con questi parlamentari che eh, boh, da, parte, da parte nostra abbiamo tenuto anche con altri, in particolar modo con altri parlamentari italiani chiaramente, ehm, però anche mandando, abbiamo mandato anche in inglese ovviamente insomma, le nostre osservazioni a tutti, a tutti i parlamentari. Questo voto della Commissione che ha eh, approvato un testo molto diverso da quello, da quello proposto dalla Commissione ha prodotto un, insomma, scompaginato le carte insomma, di, molti equilibri, di molti equilibri perché era del tutto evidente che a quel punto la riforma del Regolamento Dublino doveva incastrarsi con, con tutte, le altre, tutte le riforme delle altre direttive, cambiando a catena per una serie di testi che rifaceva che, che invece avevano come impostazione sempre quella del vecchio regolamento Dublino o del nuovo, ma modificato di poco, quindi un ruolo molto forte del primo paese di arrivo, l'idea che è il primo paese di arrivo che fa, per così dire, la scrematura delle domande manifestamente infondate, tutte tesi che noi contestavamo profondamente, che però avevano, ripeto, immediate ricadute poi sulle procedure e sulle qualifiche. Quindi questo piccolo terremoto, per così dire, ha fatto sì che chi, non era, eh, chi era contrario a quanto è avvenuto, in commissione Libe sul regolamento Dublino, tentasse la carta della bocciatura del testo in, in aula in modo da liberarsi, per così dire, del problema. Quindi è stata l'opposizione, per così dire, a regolare questa riforma che ha tentato di. Come dire, in, poi io non sono un esperto di tutte solo in quel caso ho scoperto anche come erano alcune procedure, insomma che ha, che ha avuto i voti per decidere di portare direttamente il testo in aula sperando diciamo, in uno, che, che il testo venisse respinto, invece il testo è stato approvato e quindi è stato ulteriormente rinforzato e a quel punto il Parlamento si è trovato di fronte al fatto che eh, erano gli altri testi che dovevano essere modificati se la logica di Dublino come nella nostra proposta eh, andava, andava avanti. Ora, il, il vecchio regolamento Dublino, ovvero quello in vigore, ha creato una, eh, un sistema europeo del tutto distorto, nel quale molti paesi che, dove non arrivano i rifugiati non si pongono il problema come dire, di migliorare propr i propri sistemi d'asilo perché in realtà non ne hanno bisogno, anzi, hanno quasi la voglia di diventare non attrattivi, di restare, per così dire, nell'ombra. Eh, e quindi sono sicuramente tutti i paesi dell'Unione dell'Est dell ma anche ma altri paesi come i paesi baltici per esempio che, non, che appunto hanno insomma, tassi di presenze sostanzialmente irrilevanti eh, e, quindi hanno fatto, e quindi hanno fatto una durissima eh, opposizione. In realtà abbiamo scoperto che anche paesi che avrebbero in realtà un interesse a modificare questo assetto sbagliato, quindi ad andare verso il principio della, della, della condivisione delle responsabilità e della distribuzione delle competenze, come l'Italia per esempio, in realtà sono paesi che sulla carta affermano di voler la riforma nella direzione in cui stiamo andando, ma nell'altra in realtà fanno le alleanze con il gruppo di Viger, il caso, il caso emblematico è proprio il nostro paese che è legato a causa della, della Lega Nord a doppio filo con la politica appunto di Orban e degli altri paesi no? pur alla fine ledendo l'interesse nazionale sicuramente innanzitutto e, e, e soprattutto uh, attuando una politica no? di, di chiusura, di chiusura insomma, alla riforma completa e credo sia proprio si ripeto, un esempio di come probabilmente, probabilmente rientra nel più, nello scontro più generale sulla visione dell'Europa che, che si ha, no? perché è chiaro che questa riforma del regolamento dublino imponeva una rivoluzione copernicana no? nel, nel sistema d'asilo in Europa e probabilmente nella concezione stessa poi dell'arrivo dei rifugiati no? e, come, eh, non, e chi vuole vivere politicamente della... Della, della macchina della paura, della macchina dell'ostilità, del disordine, cioè di concepire l'arrivo dei rifugiati in Europa come un grande problema, Beh, certamente questa riforma lo smontava il prossimo Parlamento è eredita, è eredita una situazione difficilissima, con un'Europa un allo sbando su questi temi, con poche idee e con ripeto, una presenza molto forte, eh, forse, forse sì o forse no, però questo appunto lo scopriremo, di chi eh, in realtà continua a pensare che l'Europa non è o non deve essere in futuro anche un continente eh, di asilo, un continente con, il, con un numero consistente di, di rifugiati, perché come ho detto sempre con una battuta, il sistema d'asilo sì. in Europa funziona benissimo quando non ci sono i rifugiati mm. e questo è quello che si è scoperto negli ultimi anni, la crisi del 2015 del, e poi degli anni seguenti in realtà è stata una crisi no, anche de, della politica, ma è anche una crisi delle, delle, delle normative appunto, europee che eh, apparentemente no, erano garantiste, ma poi quando si sono quando abbiamo avuto a che fare con un numero significativo di persone e non più solo simbolico insomma, come nel passato e ci si è scoperti che un'altra Europa purtroppo peggiore eh, è, venuta, è venuta alla luce. Quindi, quindi ripeto, l'asilo è la cartina di tornasole insomma, della, di ciò che siamo sostanzialmente e, e in questa materia si vede, si vede tutto e si vede molto bene.